bene ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video spero che eh, la mia voce si senta bene perché qua siamo su race Room e race Room ha un audio come sappiamo mostruoso e qua vi propongo eh, non è un'auto da pelo sullo stomaco qui ma sono ciuffi sullo stomaco questa è la mitica 320 turbo gruppo 5 eh, naturalmente categoria classica e eh, andiamo subito ad accenderla e siamo sul circuito Mid-Ohio Full un circuito tecnico che mi piace tantissimo e vediamo che succede allora questa qua ragazzi è un'auto che ha un ritardo nello scarico di potenza del suo turbo questa qua scatena l'inferno dopo un po', ha i giri abbastanza alti, ha un'ottima un guidabilità e aggredisce l'asfalto, il motore ha una progressione mostruosa come potete sentire e ai le 500 yard bisogna frenare per non andare dritti per prati, qui in seconda quindi si scala curva cieca a sinistra guardate qua ragazzi come apre devo contenere la potenza di questo motore straordinario non ho potuto ancora una volta installare le telecamere ai piedi sulla pedaliera no ai piedi <ride> e neanche quella esterna volante per problemi tecnici ma vi prometto che i prossimi video riuscirò a fare un montaggio dove vi faccio vedere come devo lottare e parzializzare ogni volta con questo tipo di auto comunque è una goduria pazzesca quest'auto l'audio qui sul race room è mostruoso il ritorno del force feedback è veramente bluffante si sente veramente il comportamento dell'auto peccato che non possiate vedere come devo correggere e anche a marce alte comunque quest'auto mi fa sudare ma va, va come apro, va facciamolo guantare va e via staccatona Qui ragazzi per aprire dovete avere lo sterzo no dritto di più e se no parte che è una meraviglia! E dovete padroneggiare la parzializzazione, se non volete ritrovarvi in senso contrario. Comunque i suoni ambientali sono davvero fatti bene. Senti, senti. Ecco come al solito devo uscire e si vede il mio fantasma scappare via. E dobbiamo provare, come al solito ragazzi, una garetta gruppo 5 classic qui sul race Room. ci vediamo in gara tornati in pista ragazzi, tre giri mi do aio con questo mostro di pura potenza attenzione alla prima staccata, è qui che possiamo andare a guadagnare eh ma l'acqua allora, è tosta, attenzione Che non posso dare gas subito, e qua si gira, andiamo a cercare più trazione possibile, dai ah, scia, e occhio qui in fondo, 500 yard, non in là, altrimenti si va fuori, eccolo qua, il via di pompata stile ABS, proviamo a guadagnare un'altra posizione, ma lui poi c'ha favore della traiettoria all'interno in questa curva cieca e poi ce l'avremo noi all'interno ma dobbiamo essere lì davanti, eccolo, attenzione questi escono molto forte, ve l'ho detto dai vai fuori, maniera gialla, qui si anticipa la curva, guarda guarda come battaglia la IA tutti dietro all'inseguimento del Fabri Mamma mia, sono impiccatissimo. Roger Miller. Paolo, penso che sia così. Mamma mia. Eccolo, attenzione, lo staccatone qua. All'interno. L'attacco. Non va. L'abbiamo staccati un po' dietro. Gli abbiamo dato un secondo e due. Attenzione, è qui la staccata. Vediamo. Uh. Sicuramente vi andrà a incrociare. Eccolo! E qui scateniamo i cavalli. Mamma mia, che controllo! Andrò a, ca a cambiarmi più tardi, perché mi sono cagato addosso, ragazzi! Vai, staccatone! Vai, lasciala scorrere! Prova all'interno, facciamoci vedere, mettiamogli un po' di pressione proviamo qua no non potrebbe passare qua escono molto forte dai un po' di trazione qui manca un giro e mezzo anticipa Fabri anticipa mamma mia dai, ci siamo avvicinati, bisogna uscire forte qui. Mamma mia, giro veloce, staccata all'interno. Qui dai, prova Fabri. E non morde, andrà fuori. Uh -huh, secondo posto, eccolo. Adesso Miller dobbiamo prendere Miller ci resta un giro meno di un giro eh, questo è anche il challenge per andare a prenderlo forza qui in fondo a rettifilo l'occasione giusta dopo l'aspirazione vediamo se viene a chiudere all'interno un staccatone bandiera a scacchi che che eh, ultimo giro mi sono fatto distrarre mi ha ripassato incrociato io reincrocio di nuovo attenzione è qui vicino Attenzione, mi aspetto la bottarella che arriva tra poco invece no qui anticipo bene, così usciamo forte lo vedo sparire dallo specchietto dai bella Fabri, anticipa la frenata per uscire forte, qui frena forte Fabri, si stringe sulla destra per chiudere la porta Vai stringi E la portiamo a casa stavolta ragazzi La portiamo a casa Difficilissima quest'auto è bellissima ragazzi Race Room BMW 320 Fantastica Gruppo 5 consigliatissima Difficilissima ma davvero divertente Io prima di chiudere il video ragazzi vi propongo la mia configurazione per il force feedback come mi ha chiesto Marco quindi 5-10 secondi per fare il giro io intanto vi saluto vi ringrazio tantissimo ancora una volta per avermi seguito se non l'avete fatto iscrivetevi al canale tanto è gratuito lasciatemi un like se il video vi è piaciuto e perché no anche un commento sarò felice di rispondervi ci vediamo alla prossima ragazzi ciao da Fabris!